Grazie Presidente. Beh, io sinceramente eh, resto molto perplessa no? quando ascolto determinati interventi che ci riconducono sempre a questa benedetta campagna elettorale, benedetta tra virgolette, lo dico in senso ironico se mi si consenta, mi consenta è un'espressione molto, molto consueta. E dico resto perplessa perché non si fanno le cose e allora non si è capaci, si fanno le cose ed è propaganda, si fanno in un certo modo ed è campagna elettorale, allora se ogni cosa che si fa in questo momento è campagna elettorale arriviamo qui, leggiamoci il giornale, giochiamo, facciamo un torneo di burraco, non lo so, forse facciamo qualche cosa di concreto. E, è, un percorso, è stato un percorso lungo, consigliera Catini, sono d'accordo con lei che poteva arrivare prima, però avendo partecipato alle commissioni scuola, avendo analizzato il tema nella commissione politiche sociali, eh, io ho esposto quello che è stato il percorso estremamente lungo e complesso che ci ha portato a oggi perché è estremamente lungo e complesso? Perché prima di arrivare in aula con una proposta che non fosse carta straccia, no? la definisco carta straccia, eh, propagandistica, sì anche propagandistica, ho ritenuto doveroso, necessario, urgente e improcrastinabile fare i dovuti passaggi iniziati già all'indomani della presentazione di quell'ordine del giorno e dovuti passaggi eh, come dire hanno, sono stati caratterizzati dalla verifica di eh, determinate proposte determinate ipotesi noi con questo regolamento con questa integrazione stiamo aprendo una finestra l'ho detto in commissione e lo ridico adesso una finestra che è stata possibile a seguito, come ho detto, dell'acquisizione dell del, del quadro no? completo della situazione. Questa proposta è accompagnata da due memorie di giunta, una a firma solo dell'assessore De Santis e l'altra a firma congiunta dell'assessore De Santis e dell'assessore Mammi, assessore alle politiche educative oltre che al sociale. Quindi siamo arrivati a formulare questa proposta di integrazione che è banale se vogliamo, no? Perché in fondo noi diciamo diamo, apriamo questa finestra, diamo la possibilità di. All'interno del corpo della delibera è ben specificato quello che sarà il percorso. Ho detto prima che già è stato aperto, è stato aperto il profilo da parte del, nel quadro assunzionale numero ridotto numero non compatibile con l'effettiva richiesta è intanto un numero per cui si parte si inizia mutate le condizioni eh, come dire finanziarie dell'ente nulla vieta che l'anno prossimo a quel numero se ne aggiungeranno altri e altri e altri ancora quindi abbiamo dovuto necessariamente approfondire il tema e ahimè siamo arrivati oggi, quindi eh, Presidente la, mi rivolgo a lei perché chiaramente non mi posso rivolgere ai consiglieri colleghi. Eh, questa proposta nasce nel momento in cui sono stati maturi i tempi per poterla portare in aula con alle spalle un supporto, eh, normativo, un parere espresso, quindi non è vero che è venuta fuori dopo la presentazione di, uno, di una proposta quella che sarà discussa subito dopo, che è una, un, una proposta di mero indirizzo oggi noi qui stiamo parlando di qualcosa di concreto senza il qualcosa di concreto quella proposta di indirizzo evidentemente non aveva possibilità, tant'è che è corredata da pareri negativi. Quindi eh, è una proposta questa che al di là dell'intento dell propagandistico, perché ripeto oggi qualunque cosa si faccia viene letta in funzione purtroppo, dico purtroppo perché siamo in campagna elettorale da sempre, è una risposta a eh, qualcuno che aspetta, come è stato eh, ricordato da tempo, e quindi credo che sia veramente doveroso all'interno del regolamento eh, inserire una possibilità che in questo momento è già concretezza. Grazie Presidente.